Ancora una volta buona giornata, ben trovati, altro appuntamento con Mr. Gadget Stories per entrare nel vivo di un appuntamento che mi vedrà anche presente per la moderazione il prossimo 18 di novembre. È il Tech Data Channel Summit, è un evento gratuito, un evento in totale sicurezza perché... Eh, avviene in versione digitale, potete già oggi, tra l'altro, eh, iscrivervi senza alcuna difficoltà, andando al sito tdevens.it, ma lo trovate anche poi eh, nella eh, descrizione del video. Do il buongiorno e il benvenuto a Vincenzo Bocchi e a José. Questa è la pronuncia wow. corretta, eh, José Diaz. Eh, allora, Vincenzo Bocchi eh, che è Advance Solution Director di Tech Data e eh, José Diaz, invece, che è Endpoint Solution Director. Eh, allora, vi chiedo, magari, prima di entrare nel vivo, quali sono le differenze dei vostri ruoli, eh, cioè qual è, eh, per chi non lo sapesse, il tema Endpoint e quale, invece, è quello Advanced Solution? Parto da José. io yeah, la mia responsabilità in TechNet sono tutti i prodotti che sono di Endpoint. di Endpoint vuol dire PC, tablet, smartphone, printing, supplies, tutto quello che è veramente Endpoint. Quindi insomma il prodotto che poi arriva anche nelle mani di chiunque per il lavoro di, di tutti i giorni, no? gli strumenti che vanno a parte. La consumer, anche enterprise, ma sempre nella mano dell'utilizzatore. Sì. Invece Vincenzo, quando parliamo di advanced solutions entriamo in qualcosa di un po' più tecnico. Sì, quando parliamo di Advanced solution parliamo di data center, parliamo di hardware, software e servizi che operano all'interno di data center, quindi sistemi e progetti complessi e di quelle che sono le next generation technologies, quindi dati, internet delle cose, sicurezza, cyber security e mondo cloud. Ecco, ehm, noi abbiamo detto il 18 di novembre entreremo in tutti questi temi proprio al Tech Data Channel Summit, lo dicevamo anche in altri appuntamenti, no? Tech Data una volta sarebbe stato chiamato un distributore di tecnologia, oggi invece è un partner, è un fornitore di soluzioni, entreremo proprio in questi temi con l'appuntamento del 18 di novembre. Chiedo a questo punto a José, eh, quali, saranno, quali sarà appunto il vantaggio per chi si occupa oggi di tecnologia dentro un'azienda di essere al Tech Data Channel Summit? Oggi, oggi purtroppo siamo in un momento drammatico no? per tante aziende e tante famiglie. No? Fortunatamente noi lavoriamo in un'area, l'area di Information Technology, dove c'è ancora crescita e ci sono ancora tante opportunità di business. Uh, mas, segundo me, aquilo que está sucedendo é, é importantíssimo e credo que nós, como TecData, nossos partners e nossos clientes tenham um rol importantíssimo em tudo aquilo que está sucedendo. Isso pode realmente fazer a diferença, não só hoje, mas também no futuro. Eu, se pensar em nossos clientes, e nossos clientes hoje já estão fazendo já a diferença, tanti, mas se pode fazer ainda muito de mais, ajudar todos os nossos clientes a implementar de uma forma eficaz de smart working, ottimizzare i processi, i costi, diventare ancora più produttivi, preparare end-users di tutte queste aziende per diventare ancora più competitivi nel futuro. No? Dopo non ci dimentichiamo, perché la tecnologia e perché è importante questo evento, la tecnologia avrà un ruolo fondamentale, un ruolo importantissimo nella ripresa dell'economia in Italia, ma anche nel mondo. No? Io credo che l'opportunità oggi di business per chi lavora in questa area è veramente enorme. Allora, io tra l'altro torno a questo punto anche a Vincenzo, eh, perché in realtà eh, avrei forse fa dovuto fare prima questa domanda, ma la facciamo ugualmente adesso, no? E che cos'è effettivamente il Channel Summit? Per chi non avesse mai visto eh, nulla di simile in passato e non sapesse quali sono poi i contenuti di una giornata di questo genere. Allora, il Channel Summit è un contenitore di innovazione, un contenitore di innovazione che unisce quelle che sono le proposte dei maggiori, marchi del mondo dell'information technology con quello che è il loro go to market e quindi quello che è il loro modo di andare sul mercato attraverso system integrator partner fino al cliente finale. L'opportunità di quest'anno di avere una sessione totalmente digitale che ci permette di aprirlo anche a quelli che sono i reali utenti o i reali clienti finali di quelle che sono le soluzioni che sviluppano i nostri partner. Quindi parliamo di innovazione e tecnologia dando il punto di vista dei vendor ai nostri partner e a quelli che sono poi gli utenti finali gli clienti finali Su mondo business e sulla part and point anche mondo consumer allora, io chiedo ad entrambi a questo punto no? visto che avete ruoli eh, diversi all'interno dell'azienda qual è poi il ruolo di tech data nel eh, applicare no? queste eh, soluzioni perché insomma, da una parte c'è il cliente dall'altra eh, ci sono i fornitori, partner che tra l'altro eh, si incontreranno proprio il 18 eh, di novembre. E qual è il ruolo di Tech Data in questa catena di valore, eh, Giuseppe, per il, il punto endpoint? Hoje, ormai, não se chama pior um distribuidor como era, de H&F, onde era só a parte logística, não? Hoje, sobretudo em que evento, se falará tantíssimo, mas tantíssimo de serviços. Se falará de tecnologias a service, se falará da nossa solução integrada no e-commerce, que permite a um revenditor de dar a possibilidade, e só o cliente, de acquistar tecnologia como um modelo, em um modelo de subscription. Se falará tantíssimo de serviços financeiros. Hoje... Cash flow é um tema importantíssimo, magari pelo importante do momento. Se falará de trading, se falará anche de configuration center. Havia uma pena inaugurar um configuration center a São Juliano, Milanesa. Se são tantos serviços que possamos fazer hoje para ele, revendedor. A ver, a ver, é que nós, como TechData, hoje, pelo mercado italiano, o Rio Chama a fazer tudo, end-to-end. O Rio Chama a fornecer produtos que são utilizados à casa, o Rio Chama a pedir a vender e a propor soluções que possam ser utilizadas no mundo enterprise. diciamo que hoje não somos più um distributore solo de logística, mas avremo tutti questi serviços e faremo vedere. Sono serviços que abbiamo lanciato um ano fa, la maggior parte, e hoje sono già maturi, e abbiamo tanti partners que lo estamos já utilizando. E allora io torno anche da Vincenzo per un altro tema che credo che sia sempre importante, no? Cioè, nel caso soprattutto delle advanced solutions, che sono eh, la eh, tua divisione, queste soluzioni sono alla portata anche delle piccole aziende? Probabilmente proprio la chiave che diceva Giuseppe eh, qualche minuto fa, no? Del trasformare la tecnologia in un servizio può aprire nuove opportunità anche alle aziende più piccole? Assolutamente sì, perché comunque. Oggi siamo in un percorso di grande cambiamento per tutte le aziende di tutte le dimensioni, ma si fa presto a dire trasformazione digitale. Per noi oggi il ruolo principale è quello di facilitare questa evoluzione delle soluzioni e questa evoluzione della fruizione delle stesse, quindi l'ottica nostra è quella di andare ad aiutare tanto la piccola azienda quanto le strutture più complesse a fruire di soluzioni che sempre di più non sono soluzioni che arrivano dal classico grande marchio noto a tutto il mondo, ma sono elaborazioni e customizzazioni fatte dai, dai nostri partner per essere proprio fruibili in maniera molto semplice. E allora direi che abbiamo anticipato... Scusate che era il corriere... E allora direi che abbiamo anticipato alcuni dei temi che eh, incontreremo dunque al Tech Data Channel Summit, quest'anno aperto non solo ai rivenditori ma anche alle aziende, tra i protagonisti ci saranno Vincenzo Bocchi e José Diaz, intanto grazie e buona giornata a voi. Grazie.